Salve a tutti, in questo video tutorial vi parlerò di un programma per visualizzare i pdf in maniera un po' diversa rispetto allo standard, ehm, lo standard sarebbe programmi tipo ocular, Però prendo pdf e lo apro, si apre solo su un monitor e può essere utilizzato per leggere il pdf e poco altro. Invece ci sono dei programmi che hanno pensato di eh, utilizzare il formato PDF con una visualizzazione similare alle presentazioni di Impress. Uno di questi programmi si chiama PDF PC. Questo programma cosa fa? Adesso vi faccio vedere il, uno dei modi col quale si può avviare la presentazione col PDF PC. Allora, tasto destro, apri il Con non è fra la lista ovviamente vi do ok e voi vedete solo la prima pagina ma vedete un eh, contatore qua che conta i secondi tra le varie slide e nel mio secondo monitor vedo quello che è questa parte del video e so già che la prossima pagina sarà la verifica, quindi faccio next e vedo la verifica, infatti questa è partita come seconda pagina, si è impostata come pagina che sto vedendo adesso. E poi non c'è altro, non c'è una pagina successiva, infatti si vede qui. Ok, questo è il modo per vedere le slide. Per installare PDF e PC si fa in questo modo, aprite il vostro Firefox. andate nella sezione ricerca c'è il simboletto open suze software quindi arrivate nella pagina software opensuse.org search scrivete pdf pc fate cerca il programma ma vi riporta a questa paginetta qui vi spiega che pdf pc Presenter, Console, multi monitor per i PDF Qua c'è sia Tumbleweed che Lip Io adesso sono sulla Lip Quindi faccio vedere che ho premuto su Lip 42.3 Mostra pacchetti, continua E ho impostato eh, questo premuto su OneClick Install E si è installato Chi ha la Tumbleweed fa Tumbleweed Continua Posta questo il sempre su 11 utilities e va avanti e continua e una volta installato il programma sembra non funzionare perché non è configurato con una comoda gui quindi non lo trovate qui nei programmi e com'è che si fa per farlo avviare apro una finestra di dolphin qua sotto il terminale e vado su scrivania ecco io ho questo file che ho ben aperto prima il programma si avvierebbe solo da terminale con il comando pdf pc spazio e il nome del file pdf da aprire ecco adesso vedete che ho aperto un altro file diverso ma l'ho aperto per farlo funzionare con una comoda interfaccia grafica ho creato uno script La prima cosa interessante è che nella mia home ho creato una cartella che ho chiamato script Questa è la cartella con gli script E c'è uno script che si chiama PVFPCSH. Si crea questo file La cosa interessante è che dovete fare proprietà permessi dagli flag su eseguibile se no non potrà funzionare lo script adesso lo apro e ne parliamo proprio due secondi perché è abbastanza semplice allora apri con kt ok allora la prima riga la sappiamo tutti è per l'interprete di bash per gli script poi la seconda riga quella più interessante allora questa è la variabile che ho creato File PDF e gli ho detto che sarà uguale al contenuto, cioè questo è il contenuto di e quest'altro comando che è praticamente zen file selection meno meno title uguale seleziona solo file PDF. Cosa fa questa funzione? Allora zen che apre una finestra che posso selezionare i file e gli ho dato come titolo seleziona solo un PDF. E poi gli ho detto col secondo comando il percorso esatto di dove è pdf pc e la variabile che ho creato cioè il percorso home, ivo e il scrivania e il file pdf fatto questo si salva ricordo ancora, lo ripeto due volte meglio dei permessi da mettere eseguibile poi basta fare sul simboletto di opensuse che è il menu andare in modifica applicazioni qui glielo l'ho messo nella sezione ufficio perché mi sembra un programma da ufficio ho creato questo con una nuova voce l'ho chiamato pdfpc con una descrizione a vostro piacimento Qui il percorso cioè è la vostra home è la cartella script e pdfpc adesso vediamo il suo funzionamento poi fate salva ovviamente il suo funzionamento è che apro il menu Vado nella sezione ufficio e trovo pdf pc, ma potrei fare anche così: pdf e trovo pdf pc, clic, si apre una bella finestra con la scritta in alto, seleziona un solo file.pdf. Vado nella mia scrivania, seleziono un pdf, e ho fatto doppio clic e si è aperto e si è aperto questo pdf in questo modo. Sempre dopo aver creato lo script con PDF, si può richiamare col tasto destro, apri con altro, pdf pc, il, il sistema trova PDF pc perché vede lo script. Faccio OK, e mi si apre il file con il PDF pc. Per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.